Ok ragazzi, buongiorno a tutti, se siete pronti possiamo iniziare con la lezione di oggi in cui cercheremo di risolvere l'esercizio che abbiamo visto ieri in laboratorio, penso che tutti di voi siete venuti ieri in laboratorio a provare a farlo, quindi lo, lo rifacciamo insieme cercando di evidenziare quali sono i punti critici e diciamo gli errori e le sviste tipiche che si fanno durante lo svolgimento dell'esame. Vabbè, io già ho avviato XAMP, quindi il database, sto avviando Eclipse. Ho importato tutto il, il progetto. Mi scuso per qualche errore che c'era ieri nel progetto nella parte dell'interfaccia grafica perché era stata creata con una versione eh, vecchia di Simbuilder quindi c'era qualcosina che non andava. In questa versione l'ho sistemata e la sistemerò anche sul, sul sito. Quindi, poi se non l'avete ancora fatto, poi la... potrete usare quella eh, rinnovata. Ok, questo è il pacchetto base che sarà molto simile a quello che vi sarà dato all'esame qui c'è una cartella in cui c'è il database e anche un pdf dove eh, viene mostrato qual è il, il grafo delle, eh, della metropolitana di Parigi in questo caso nella cartella della documentazione ci sono diversi file quello che serve il dao.ping per esempio vi aiuta a vedere qual è la, eh, la, la configurazione del database quindi la, il set delle tabelle mentre questi altri due vi aiutano perché sono dei link eh, a delle pagine internet in cui per esempio questo di qui vi porta alla documentazione della libreria relativa alla eh, latitudine e longitudine quindi quella che serviva per calcolare le distanze fra due eh, fermate della metro quindi mm. solitamente riusciamo a mettere quasi tutto lì dentro e qui c'è una cartella con le librerie che servono tranne quella del jConnector che serve a legare il, il progetto Eclipse, il, il progetto di Java al database perché molto spesso dipende dalla macchina su cui viene lanciata il funzionamento o meno di una determinata versione quindi solitamente si tende a usare la versione che c'è installata nella macchina. Ok, come prima cosa da fare all'esame, vabbè dopo aver copiato ovviamente tutti i vostri dati e tutto, appena vi viene distribuito il foglio con il link per poter scaricare il progetto, e, e scaricarlo, importarlo e leggere il testo ovviamente, adesso lo rileggeremo, e comunque dare sempre un'occhiata a quali sono le classi che vi vengono date, perché mh, sono diciamo di aiuto, non, non cerchiamo di buttarvi fuori strada, ecco. Allora... Dunque, il testo diceva che bisognava eh, considerare il sistema metropolitano della città di Parigi eh, eh, che è tutto definito all'interno di questo file SQL. Questa è la struttura del database e la richiesta è quella di realizzare un'applicazione una, un con interfaccia grafica che interrogando questo dataset permetta di elencare tutte le stazioni raggiungibili a partire da una stazione selezionata dall'utente con i relativi tempi di percorrenza e qui c'era il consiglio appunto di usare una libreria che poi ho scoperto voi non avete mai usato comunque siete stati bravissimi e siete riusciti lo stesso a risolvere il problema ok dunque il database è formato da tre tabelle linea connessione e fermata considerato il testo diciamo appare abbastanza chiaro che in questo caso va usato un grafo per poter risolvere l'esercizio quindi direi che la prima cosa da fare è cercare di intuire quale sarà la struttura del grafo in modo tale da poter semplificare poi il progetto successivamente quindi perdere qualche minuto all'inizio in modo tale da pensare a cosa fare dopo piuttosto che iniziare a scrivere, cercare codice e poi cercare di sistemarlo allora, considerato che l'utente dovrà selezionare una fermata e io dovrò scrivere un elenco di tempi di percorrenza verso tutte le altre fermate diciamo che è evidente che il grafo sarà formato da eh, dei nodi che saranno le fermate e degli archi che dovranno essere pesati in quanto a me interessa sapere qual è il tempo di percorrenza per arrivare da A a B eh, dove A è sempre la stessa stazione di partenza B sono eh, via via tutte le altre stazioni sarà pure un grafo diretto pesato perché nel caso della metropolitana diciamo, i percorsi sia in andata che in ritorno dovrebbero essere simili almeno questo indica il buon senso, però eh, nel caso più generico potrebbero esserci, ad esempio nel percorso eh, di mezzi urbani, quindi di autobus, il percorso di andata potrebbe essere differente dal ritorno, quindi conviene usare archipesati in maniera da distinguere andata e ritorno. Ora, tra le varie informazioni che ho, sono nella fermata, vedo, vabbè, l'idio della fermata che mi serve per il database per poter eh, legare tutte, gli, tutte le enti, il nome della fermata e le coordinate X e Y tramite la libreria che viene fornita e le coordinate x e y io sono in grado di calcolare la distanza tra una fermata e l'altra facendo uso delle, eh, dei calcoli eh, trigonometrici eh, ovviamente non sono precisissimi in quanto in alcuni punti esistono delle curve però diciamo che la approssimiamo in questa maniera eh, se no sarebbe davvero troppo difficile connessione indica elenca diciamo, tutte le connessioni che ci sono tra le, due ferma tra le, tra le varie fermate c'è sempre l'ID connessione perché nel database sappiamo che è sempre necessario farlo, un un'ID linea che serve poi a legarla all'altra tabella e l'ID stazioni che servono ad indicare le varie fermate. Nella tabella linea abbiamo ovviamente l'ID e il nome, ma poi anche due valori che ci interessano che sono la velocità e... no, l'intervallo non ci interessa, chiedo scusa, soltanto la velocità. Perché, eh, tramite la velocità media di percorrenza di una determinata linea, siamo in grado di calcolare eh, la distanza che eh, calcoliamo fra due fermate, siamo in grado di calcolare il tempo di percorrenza. Ora, allora, una volta letto il, eh, il testo e aver capito più o meno come dovrà essere formato il grafo, passiamo ai clips, importiamo il progetto e iniziamo a vedere quali sono le classi che ci vengono fornite. Allora. Uh, okay. Per quanto riguarda i BIN, ho scritto un po' piccolo. Così, mai? Sì. Se avete domande, dubbi, fermatevi pure, chiedete, tanto non... Siamo qui per questo. Allora, i bin sono connessione, fermata e linea. Connessione è formato da, eh, poi da tre elementi che sono linea, fermata e fermata. Quindi diciamo che il bin connessione contiene tre oggetti degli altri due bin, che dichiaro dopo. Fermata <ride> contiene l'id e il nome, e poi le coordinate che nel database erano eh, presentate in due eh, elementi, in due valori double, Qui verranno salvate direttamente come due Latte che sono due oggetti eh, forniti dalla libreria relativa alla eh, latitudine e longitudine. In questa maniera è più comodo poi gestire tutti i calcoli che faremo successivamente. Per quanto riguarda linea, invece, abbiamo tutti i valori eh, in formato diciamo, semplice. Ovviamente per ogni bin vedete che è stato ridefinito il, il toString, l'HashCode e l'Equals. Questo è necessario, lo dovete fare sempre in ogni bin per cercare di far funzionare al meglio tutte le funzionalità di Java, eh, soprattutto all'interno di collection o code o cose del genere. Vabbè, il DAO contiene in questo caso tre metodi, se non sbaglio, forse un po' di più, che permettono in pratica di scaricare completamente il contenuto delle tre tabelle. Quindi qui scarico le fermate come vedete quando setto le coordinate che erano nel formato latte lng già qui dentro è scritto il codice per poter convertire il double del, eh, del database in quel formato che a noi interessa molto eh, quindi in questa maniera appunto semplifichiamo le cose l'abbiamo direttamente vi verrà fornito direttamente in questa maniera get fermata credo che non serva in questo caso però verrà stato inserito get all fermata ci permette di scaricare tutte le fermate ma non c'era già ah, eh, ok scusate questo di qua è dato una fermata particolare le scarica eh, infatti c'è l'if get all fermate le scarica tutte get all linea scarica tutte le linee lo stesso get all connessione però get all connessione ha bisogno dei valori una lista di linee e una lista di fermate per poter fare il eh, diciamo una specie di join dei valori e poter creare tutti gli oggetti di tipo connessione e ritornare la lista. Ora, una volta detto questo, la prima cosa da fare è aprire SimBuilder. Eccolo qua. L'errore che ho visto che vi dava in alcuni computer era relativo al alla choice box che non so perché andava in errore quindi ho ricreato l'interfaccia grafica e adesso sembra essere tutto ok quindi aprendo simbuilder quello che serve fare farlo in maniera ponderata in modo tale da aprirlo una volta soltanto e non doverlo modificare successivamente è controllare e nel caso in cui non siano presenti inserire gli id dei, eh, degli oggetti che hanno interesse a noi modificare o controllare durante eh, l'esecuzione del codice Ora, per esempio, a noi interessa l'ID del menu a tendina e lo andiamo a inserire qui. Già è stato inserito ed è choice box. Poi noi interessa l'ID del bottone che non si vede molto bene ed è btn calcola. e poi ci interessa l'ID della textarea sottostante, sulla quale scrive, nella quale scriveremo poi i risultati del, dell'algoritmo che abbiamo eseguito e in questo caso si chiama txt elenco stazioni. Per quanto riguarda gli id degli altri oggetti, per noi non, non sono interessanti, ad esempio della, della, di questa label o di quest'altra, a noi non interessa perché non andremo a modificarle durante l'esecuzione del codice. Un'altra cosa fondamentale da fare è, qui sotto, valorizzare il campo controller, in cui inserire il nome della classe che farà da controller per questa interfaccia grafica, durante tutta l'esecuzione del programma. Occhio a inserire anche tutto il percorso, quindi il, il package completo. In questo caso è it.polito.ferrovie.controller. Un'altra diciamo, caratteristica, perché non è una cosa molto positiva comunque di eh, SimBuilder, è che quando andate a modificare eh, un campo di questo tipo, è necessario, dopo aver finito di modificarlo, andare a cliccare ad esempio qui, in una zona inerte, in maniera tale che lui termini il, il periodo di modifica e quindi elimini, eh, tolga il focus da questo campo di testo. In questa maniera lui prende tutte le modifiche che sono state immesse e poi da qui potete salvare le modifiche effettuate al file. Fatto tutto questo, quindi deciso, eh, decisi tutti gli ID, inserito il, il nome della classe controller, da qui tiro fuori... Eh, il, lo scheletro della classe controller che dovrò andare a completare conviene sempre mettere il segno di spunta qui a full in maniera tale che lui inserisca tutti i dati e anche questo metodo initialize che in determinate condizioni eh, ci serve molto quindi selezionato tutto così lo andiamo, andiamo a creare una classe controller, vedete qua già l'ho creata e cancelliamo tutto quello che c'è scritto e incolliamo il codice preso da Builder. Ecco. Ovviamente il package non funziona, ma lo andiamo a completare noi, tanto è questo qui: t.polico.ferrovie e basta. Ok. Altra, diciamo, eh, altra cosa a cui eh, stare attenti in Sim Builder è questa. Come vedete, anche se ho incollato soltanto il codice del dello scheletro della classe ho già un errore che è relativo a action event perché eh, il builder non infelisce tutti gli import quindi in questo caso fate attenzione a importare sempre quello relativo a JavaFX in questo caso è il primo perché altrimenti vi porterebbe una serie di errori incredibili ok questo diciamo Anzi, passiamo. Iniziamo a modificare dal main. Iniziamo a scrivere qualcosa. Questo è il codice, sì. Questo è il codice base che vi viene fornito. Come vedete, viene caricata il file dell'interfaccia grafica. Qui viene caricato e viene mostrato, non mostrato, viene caricata e preparata tutta l'interfaccia grafica. Adesso, seguendo lo schema tipico di eh, come noi risolviamo le, eh, questo tipo di programmi, eh, dobbiamo crearci il model che sarà la classe in cui eh, verrà gestito tutto l'algoritmo e che eh, manterrà traccia di tutte le modifiche di tutti i dati che saranno usati quindi compreso il grafo in questo caso eh, io penso di averla già Ok. la classe model già ce l'ho in cui ci sono soltanto tre liste quindi comunque posso istanziarla già qui Un oggetto della classe model, adesso è necessario far eh, conoscere diciamo al controller qual è la classe model che dovrò usare durante tutta l'esecuzione del codice. Per far questo, è necessario avere una copia di questo oggetto all'interno del controller. Quindi, qui salvo perché ho fatto delle modifiche. Okay. Andando nella classe controller, esattamente qui posso dichiararmi un oggetto di tipo model. Okay. Questo mi serve avere un metodo che mi consenta di passare il riferimento al model che avevo dichiarato nel main con il model che poi dovrò usare attraverso il controller. Quindi quello che mi serve è creare eh, eh, un nuovo metodo, che eh, praticamente chiamiamo setModel, che mi permetta di fare ciò. All'interno di questo metodo semplicemente andrò a eh, assegnare questo model, che è quello che viene richiamato diciamo dall'esterno, in quello nel eh, riferimento interno che ho qui. Ok. Andiamo dunque al main, dove eravamo fermi in questo punto, e richiamiamo questo metodo setModel in maniera tale da fare quello che avevamo detto. Ora, per poterlo fare abbiamo bisogno di un'istanza del controller e poi prendere l'istanza del controller che è stata creata qui dentro e quindi automaticamente da, FXM, dal, da JavaFX e quindi legata all'interfaccia grafica e riferirla a questo controller. Quindi per poterlo fare è importante anzi è l'unico modo caricarlo dal loader, loader controller eccolo qua a questo punto a questa istanza dell'oggetto dell controller posso associare il metodo il, il model che ho appena dichiarato Model, model Fate molta attenzione a parte di qui. Perché a volte capita anche nella velocità di scrivere, oppure perché visto che è una cosa che scriviamo sempre si fa senza pensare troppo, capita di scrivere qualcosa del genere. Okay. In questa maniera, Java, mentre scrivete il codice, quindi su Eclipse, non vi darà nessun tipo di errore perché il codice è tutto sommato è corretto. L'unico problema è che in questa maniera viene creata una nuova istanza dell'oggetto controller che non è quella che FXML starà usando quando voi lanciate il programma stesso. Quindi, che cosa succederà? Che il model che avete dichiarato qui sarà settato a quest'altra istanza del controller e non a quella legata all'interfaccia grafica, che quindi funzionerà male. Ora, eh, successivamente, poi appena finiamo il programma a lanciarlo, vi farò vedere cosa succede, qual è l'errore che fa capire che il problema è questo. Così identificare gli errori può aiutare pure durante la scrittura del codice. Ok. Fatto questo, diciamo che momentaneamente il, eh, il main lo tralasciamo. Quindi adesso siamo nel controller. Nel controller cosa dobbiamo fare, visto come è fatta l'interfaccia grafica? Dobbiamo popolare il menu a tendina con i nomi delle fermate della metropolitana di Parigi per poterlo fare prima cosa vediamo qui dove è, è, è dichiarata la choice box come vedete qui c'è un punto interrogativo perché eh, diciamo che Builder, quando crea automaticamente questi oggetti non sa ancora cos'è che, vo che eh, noi andremo a scrivere all'interno di, eh, di questo oggetto quindi dobbiamo specificare noi che cosa saranno se saranno stringhe o in questo caso potremmo anche mettere fermata. Perché, come vedete, all'interno del bin fermata è stato ridefinito il metodo toString, che è quello che viene richiamato dalla choice box quando gli viene passato un elemento, un oggetto. Quindi se io riempio una choice box di fermate, automaticamente per poter convertire il contenuto dell'oggetto choice box, che è, cioè dell'oggetto fermata, scusate, che è questo, Java richiamerà il metodo toString. E quindi, per come è definito qui, verrà ritornato soltanto il nome. Quindi io posso tranquillamente utilizzare qui degli oggetti di tipo fermata. Vai in errore perché devo importarlo. Ok. Ora, per inizializzare... Il ehm, come posso dire la choice box a me interessa avere un elenco di tutte le fermate elenco di tutte le fermate che devo richiedere al model perché sappiamo che il controller non riesce a comunicare con nessun altro elemento del, con nessun altro oggetto del, del progetto se non con il model quindi nel model mi serve avere le fermate che sono qui per poter settare le fermate come vedete Devo eh, caricarle dal DAO, perché? Perché nel DAO c'è la possibilità di connettermi al, al database, scaricarle dalla tabella fermate tramite, questo, sì, tramite questo, eh, questo metodo. Quindi, come posso fare? Richiamare questo metodo all'interno del model in maniera tale da valorizzare questo fermate questa lista di fermate e dopodiché nel controller richiamare quest'altro metodo questo scusate get fermate, che mi permette di ottenere le fermate caricate qui. Quindi quello che posso fare in questo caso, visto che il modello l'ho dichiarato qui nel main e l'ho costruito qui, potrei ad esempio all'interno del ridefinire il costruttore del model e eh, far caricare lì le fermate oppure siccome io so che comunque dovrò caricare il, eh, dovrò costruire il grafo potrei iniziare subito a scrivermi un, un metodo di tipo eh, void con ritorno void ad esempio build graph per richiamare non appena costruisco il modello in maniera tale quindi nel main in maniera tale da eh, iniziare come prima cosa la costruzione del grafo e dopo, perché tanto è necessario per fare qualsiasi tipo di operazione in questo, in questo progetto, e dopo pensare all'interfaccia grafica. Una volta dichiarato il model, posso richiamare il metodo bilgraph che ho appena dichiarato. Quindi, dato questo ordine di cose, io posso andare all'interno eh, di bilgraph a richiamare tutti i metodi del DAO che mi consentono di valorizzare questi tre, queste tre liste che mi serviranno eh, durante l'esecuzione del, del, del codice. Quindi, devo eh, dichiararmi un oggetto di tipo, e lo dichiaro qua. Ok. Posso chiamare fermato... Vale. DAO, l'oggetto relativo alla connessione del tabello, è fermata. E... E linea. Poi, una volta che io ho fermate e linee caricate, per come ho visto che era fatto il metodo nel Ferrovie DAO, per caricare le connessioni, devo sfruttare le liste appena, eh, appena richiamate. Quindi posso scrivere connessioni con connessioni in cui passare linee fermate. In questa maniera diciamo che non appena il programma viene avviato immediatamente si connette al database e scarica tutti i dati presenti all'interno di esso. E li trovo in queste tre liste. Una volta fatto questo posso nel controller caricare richiamare il, eh, il metodo get fermate e valorizzare il menu a tendina. ora in questo caso è importante fare attenzione a dove vado a inserire questo metodo perché in altre esercitazioni l'abbiamo inserito nell'initialize dobbiamo essere il primo metodo che viene richiamato non appena l'interfaccia grafica viene creata però attenzione a quello che succede perché per poter scaricare questi dati io devo interrogare il database però per poterlo fare il controller deve passare attraverso il model quindi cosa succede? che non appena il sistema richiama il metodo initialize e quindi richiamare qui il metodo model.getTolfermata una cosa del genere, noi sappiamo che eh, il, il controller deve conoscere il model e quindi deve già essere stato eseguito questo metodo prima. Per cui se noi questo metodo lo richiamiamo qui nell'initialize, se vediamo nel main, cosa succede? All'interno di queste due righe viene creato e richiamato il controller. Quindi già qui viene eseguita, eseguito il metodo initialize, ma il set model viene eseguito qui sotto. Quindi, se lasciassimo questa chiamata qui, model sarebbe ancora null, e quindi il, il sistema si pianterebbe subito, la, non riuscirebbe neanche a disegnare l'interfaccia. Quindi quello che dobbiamo fare è richiamarlo all'interno di un metodo, comunque in un punto del codice, in cui il model sia già diciamo conosciuto dal controller e quindi in questo caso credo il punto migliore per farlo è all'interno del set model stesso perché qui io so qual è il model di lavorare e il model è già per come è stato scritto qui il model ha già caricato tutti i dati dal database quindi questo significa che io posso qui andare a valorizzare meno a tendina fare richiamo l'oggetto voicebox, che è il nome dell'id dell'oggetto del menu a tendina richiamare get items mi ritorna un riferimento alla lista di oggetti fermata che sarà poi mostrata nel menu richiamare add all mi permette di aggiungere di sostituire eh, quindi aggiungere la, la, una collection di elementi che estendono fermata, quindi banalmente di fermate, e richiamarle da model ok In questa maniera, model.getFermate, io conosco il model, getFermate mi ritorna la lista di fermate, la collection di fermate, Adol prende questa collection e cerca di mostrarla all'interno del menu a tendina. Dato che gli elementi fermata hanno come abbiamo visto prima il metodo toString ridefinito Questo, la choice box è in grado di richiamarlo e mostrare quindi il, il valore valido infatti se noi provassimo a lanciare incrociando le dita ok, questa è la nostra interfaccia e come vedete qui io ho passato delle fermate, però vedo soltanto il nome della fermata, in quanto il toStringer era stato ridefinito correttamente. Per vedere cosa succede nei vari casi che abbiamo visto, in maniera da eh, poter identificare gli errori, perché è più importante vedere gli errori e saper eh, risalire, non dico subito, ma in maniera abbastanza svelta, quale possa essere il problema, proviamo a spostare, a fare innanzitutto... Java non dà errori quindi apparentemente diciamo, potrebbe sembrare tutto ok lanciandolo non succederebbe niente ah ok perché gli errori li ho qui ok questa è la lista di errori che mi viene ritornata i primi errori sono soltanto delle conseguenze all'errore che, che ha creato tutto questo infatti sono tutti relativi a librerie e classi di Java, della Sun, insomma sono eh, roba che, che non ci interessa assolutamente. Il primo errore utile è questo, che è dato infatti nel nostro eh, package, che è relativo al controller, e mi dà un null pointer exception se io vado a vedere qui il null pointer exception in questa riga ovviamente lui non riesce a dirmi qual è il punto preciso che ha, che ha un puntatore a null, però la choice box non può essere, in quanto viene creato automaticamente da Builder, diciamo che non ho modificato nulla L'unica cosa che può essere null è ho la lista di fermate, però diciamo che quindi io cerco di aggiungere una lista che è null. Però diciamo che il codice vi viene fornito già dal DAO, quindi dovrebbe essere corretto. Quello che può essere null è questo: è il model, e infatti è dovuto al fatto che l'interfaccia grafica non è legata al controller a cui ho settato il model, ma ne sto usando un'altra istanza. Quindi quando l'errore è di questo tipo, solitamente è da ricondurre al fatto che è stato fatto un errore di questo tipo qui nel main. L'altro okay. errore tipico che abbiamo visto, invece, o almeno che io ho visto e che faccio spesso, è questo, ecco, quello di richiamare questo Allora, perché a volte non che è difficile, però crea un po' di confusione al punto in cui chiamare. Perché abbiamo fatto alcune esercitazioni in cui per valorizzare la choice box, conoscevamo già gli elementi da inserire. Quindi, ad esempio, che ne so, mettere i mesi dell'anno. per scrivere quelli non ho bisogno di valorizzare di, di richiamare il database. Quindi, se io ho un elenco di stringhe predefinito e fisso da caricare all'interno della choice box, allora posso fare richiamare. È questo metodo qui perché tanto diciamo che dichiaro tutto all'interno dell'initialize in questa maniera invece in cui ho bisogno di conoscere il model quello che succede è questo vedete una lista di errori al solito che non, che non ci portano a nulla tutti relativi a com, java, sun e tutte queste cose qui un primo errore però quello che a noi interessa è questo, è il null pointer exception nell'initialize. ed è esattamente qui perché, come abbiamo visto prima, prima per un altro motivo, adesso per un altro comunque il model è null quindi mi raccomando, in caso di questi problemi, vediamo subito cosa a toccare a cercare di modificare o da fare qualche tentativo ok ok siamo ritornati a noi abbiamo il nostro menu a tendina valorizzato è un pulsante che non fa un bel niente per come abbiamo dichiarato all'interno del main era? Ecco, dichiariamo il model e chiamiamo subito build graph che è il metodo che dovrebbe costruire il grafo e scaricare tutti i dati. Andando a vedere il metodo è questo la parte di scaricamento dati l'abbiamo già fatta quindi abbiamo tutto. Adesso dobbiamo andare a costruire il, il grafo. Il grafo, visto com'è la struttura del, eh, della metropolitana di Parigi, abbiamo, detto, abbiamo deciso che sarà un grafo eh, orientato e pesato. Il grafo possiamo dichiarlo qui, valore privato. È ah, un. Direct, way, e via di tutto. Eh, in questo caso ho richiamato l'autocompletamento schiacciando CTRL e la barra spaziatrice quindi anche se Java eh, ancora non, non può aprire diciamo, la, la paginetta con i valori schiacciando la, la richiama e potete scegliere quindi quale valore usare per completarlo ora questo, questa sarà la tipologia del nostro grafo. Qui dobbiamo definire di che tipo saranno i vertici e gli archi. I vertici abbiamo detto che saranno di tipo fermata. Gli archi abbiamo detto che, tra l'altro visto che si tratta di un, eh, di un grafo pesato, saranno degli archi pesati. Non mi ricordo mai qual è la sigla corretta per scrivere in inglese. Di nuovo controllo e la barra e si apre tutto, e qui scelgo qual è il valore corretto. Nel nostro caso è questo: lo chiamo grafo e attualmente lo posso inizializzare anche a nulla, tanto non, non è importante, lo andrò a istanziare qui: è il grafo uguale. Nuovo controllo e la barra e si apre questo. E questo con questo costruttore e a parentesi passare la classe a cui fa riferimento l'oggetto dell'arco in questo caso sarà ok adesso abbiamo i dati che ci servono dati dal database e il grafo istanziato adesso dobbiamo iniziare a, eh, a costruirlo dunque la prima cosa che dobbiamo fare è inserire gli archi eh, scusate, inserire i vertici eh, inserire i vertici che abbiamo detto saranno le fermate quindi saranno gli oggetti contenuti all'interno di questa collection quindi posso fare un go for su fermate andrò semplicemente a richiamare il grafo e il metodo addVertix. Alla fine di questo ciclofor, quindi lui avrà aggiunto tutti i vertici al grafo. Archi vanno definiti invece dalle connessioni quindi dalla, dagli oggetti contenuti all'interno di questa lista dunque farò di base lo stesso inizierò la stessa maniera quindi un tipo for delle connessioni perché ogni connessione rappresenta un legame tra due vertici quindi dovrà essere tenuta in considerazione quindi sarà un tipo di oggetti di connessione Eh, Lo ingrandisco ma non l'avevo ingrandito sì. ma io ok ciclo sulle connessioni abbiamo detto che ogni connessione C rappresenta un arco da inserire all'interno del grafo quindi per poterlo fare mi interessa richiamare il grafo metodo add edge e specificare le due fermate tra le quali devo inserire l'arco occhio che dato che l'arco è eh, dire, diciamo è orientato abbiamo bisogno di fare attenzione all'ordine con cui l'inserisco li tra la connessione la di partenza, so, la stazione di arrivo. Okay. Dimmi. c'è qualcosa del genere... Ah, ok, sì, ok, è possibile farlo. Sì, è, è possibile farlo, però cosa succede? Siccome dobbiamo settare il, il peso per ogni arco, quindi a noi ci interessa, infatti adesso eh, passiamo a farlo. Cioè, una volta che noi creiamo l'arco, in realtà. Qui l'abbiamo creato, così come li potremmo creare tutti con all'edges, però eh, non abbiamo più il riferimento all'arco, quindi non abbiamo ancora settato il peso. Per cui dobbiamo prendere l'arco che è appena stato creato e quando io richiamo ad edge, come vedete, mi ritorna un default weighted edge, quando lo richiamo. Quindi io posso scriverlo qui e darmi un oggetto di questo tipo. Quindi... Non mi perdo il riferimento all'arco che ho preso In quel caso l'avrei potuto fare, avrei inserito tutti gli archi e poi avrei dovuto rifare un ciclo per recuperarli eh, e rimettere il peso. Quindi diciamo che alla fine è molto simile. Cioè non va bene nel caso di archi di grafi normali in cui non devi fare nulla sugli archi. Ok, eh, cosa succede qui? Io ho questo arco, devo calcolarmi il peso da inserire. Il peso dovrebbe essere già, eh, già qui definito in termini di minuti di attraversamento, in modo tale da eh, velocizzare poi la visita, quindi io posso fare una visita normale e ottenere il, il, il peso totale per fare il percorso. Quindi come facciamo? Noi abbiamo informazioni riguardanti le coordinate della stazione di partenza, le coordinate della stazione di arrivo e la velocità di trasferimento all'interno di quell'arco, di quella connessione, diciamo. Quindi iniziamo recuperandoci la velocità. La velocità è eh, all'interno della connessione. Sempre perché se andiamo a vedere il database. La tabella che conteneva informazioni sulla velocità è questa. Quindi qui abbiamo il valore che ci interessa quindi, okay. quindi abbiamo recuperato le informazioni sulla velocità di percorrenza di quell'arco successivamente dobbiamo farci la distanza e, ok questi valori sono sempre double perché poi siccome andranno a fare anche delle divisioni e tutto conviene sempre lavorare su quei valori in virgola mobile per ottenere la distanza come abbiamo visto dobbiamo richiamare la classe questa libreria LNG. ora da qualche parte c'è un riferimento su come fare richiamarla eccolo qua vedete, distanza fra due punti perché alla fine è quello che fa questa libreria questo è quello che dobbiamo richiamare quindi noi abbiamo i due punti già li abbiamo questi qui, punto 1 e punto 2 perché li abbiamo creati all'interno del DAO quello che ci interessa è richiamare l'ATLNGTool in maniera statica punto distance che è un metodo che vuole il punto di partenza, il punto di arrivo non fa differenza e l'unità di misura perché vuole sapere se sono dati eh, scritti in miglia, chilometri metri o, o qualsiasi altra cosa quindi Possiamo fare direttamente copia e incolla di questo. Importare la libreria. Ok, distance. Ora, a noi interessa sapere, punto 1, punto 2 e unità di misura. L'unità di misura la sappiamo, visto che non è definita da nessuna parte, però visto che in Francia, suppongo sia in chilometri ok eh, se vedete qui ci sono diverse, diversi valori da poter inserire prendiamo i chilometri ora punto 1 e punto 2 noi stiamo lavorando sul, sulla connessione su oggetti di tipo connessione quindi sicuramente l'oggetto da richiamare sarà il ciclo è fatto su quello che dobbiamo fare un get di partenza quindi qui adesso abbiamo una fermata punto torna ritorna all'oggetto di tipo lng che serve a questa libreria per questo quindi nel, nel DAO abbiamo creato direttamente questo tipo di oggetto Ma in maniera tale da semplificare il calcolo qui stessa cosa facciamo per il punto 2 quindi destinazione arrivo Coordinate. Ok, Quindi adesso abbiamo in teoria calcolato correttamente la velocità e la distanza. Avendo questi due valori possiamo calcolare il tempo di percorrenza tra le due stazioni che abbiamo selezionato, quindi all'interno di questa connessione su cui stiamo effettuando questo ciclo. Ora, per poterlo fare abbiamo sempre un, un valore e il, il tempo sarà da calcolare come dimensione, distanza su velocità questo già potrebbe bastare però ritornerebbe il, il valore in ore come nel, nel foglio del, dell'esercitazione era scritto che per, bisognava scriverlo in minuti almeno. no, semplicemente per abbiamo il valore tempo che sarà il peso che dovremo associare al nostro arco per farlo sul grafo prendiamo il metodo set e devo passare due valori come vedete dal consiglio che ritorna Eclipse il primo dovrà essere l'arco e il secondo è un double in cui dovrei specificare il peso. Quindi l'arco noi lo conosciamo, ed è, è perché l'abbiamo appena creato. Il peso è tempo. Okay. Lanciando questo, dunque il sistema dovrebbe essere già in grado di scaricare i dati dal database, eh, creare il grafo, quindi aggiungere i vertici a dividere gli archi, dividere il peso e dividere l'interfaccia grafica. Però se noi andiamo a lanciarlo, va in errore. Va in errore per un problema che hanno identificato alcune vostre colleghe. Eccolo qua. C'è un null pointer exception qui, nel metodo in cui il grafo viene costruito. La null pointer exception è relativa a set edge weight. Quindi... Qui. Ora, il tempo non può essere annale, in quanto è un double, quindi non è un oggetto, eh, non può essere così. Quindi il grafo non può essere annale, sennò avrebbe dato errori molto tempo prima. Il problema è che annale è questo di qui, è, è, il, è proprio l'arco. Perché succede questo? Perché questo metodo addEdge. Ha un comportamento un po' particolare che noi possiamo andarci a studiare all'interno della documentazione di JGraphT. Ok, nel mondo di documentation ritrovate subito questa pagina. Il metodo, abbiamo detto, si chiama addEdge, relativo al grafo. Eh, un attimo solo, il grafo è di tipo Default, default directed okay. ok, questo è il grafo che stiamo usando adage è questo ora, quello che dice nella descrizione è che il tipo di ritorno può essere l'arco appena creato che è quello che speravamo di ottenere però soltanto se questo è stato aggiunto al grafo, altrimenti ritorna null quindi ritorna null, qui abbiamo una descrizione un po' più dettagliata che ci dice che eh, ritorna, siccome questo tipo di grafo non permette di avere archi multipli, ritorna null nel caso in cui l'arco eh, sia già esistente tra i due nodi che abbiamo selezionato. Quindi questo, anche se è un po' particolare per, la, per quanto riguarda la metropolitana, perché non pensavo che ci fossero due stazioni eh, connesse dalla stessa cioè connesse da due linee diverse in ogni caso dobbiamo inserire un controllo qui per essere sicuri che questo arco non sia null, quindi è stato effettivamente inserito quindi basta inserire semplicemente questo e l'arco è diverso da null. e tutto questo sono sicuro che l'arco effettivamente sia stato inserito adesso se invece l'arco era già esistente, questo di qui non viene eseguito e sono a posto, quindi mantengo il peso che era stato inserito precedentemente. Ovviamente non è esattamente corretto questo, perché l'arco di questa nuova connessione potrebbe essere relativo a una linea che è leggermente più veloce, quindi potrebbe avere un peso diverso potreste comunque fare un controllo nel senso calcolare ugualmente distanza e velocità per avere il tempo e vedere se l'arco appena inserito è, più, è meno pesante dell'arco che c'era già però in questo caso va bene così eh. ok con questo controllo andando a lanciare ancora non succede nulla però il fatto che non vada in errore vuol dire che diciamo ha eseguito il build graph senza grossi problemi per essere sicuri che questo sia effettivamente accaduto visto che non abbiamo nessun riscontro eh, nell'interfaccia grafica alla fine qui prima che si chiude il metodo potremmo fare semplicemente un system out tale da ritornarci qualche informazione Quindi, ad esempio grafo creato possiamo mettere eh, tutto, tutto così o, eh, tiro fuori il valore sul numero dei nodi più grafo con l'edge set in maniera tale da avere pure il numero di, eh, di archi che sono stati inseriti. Ok. Proviamo a lanciarlo nuovamente. Il sistema auto ovviamente non lavora sull'interfaccia grafica, ma lavora sulla console, Qui vado a vedere che il grafo è stato creato con 619 nodi e 1428 archi. Se è giusto o no, non lo so, però diciamo che per ora va bene. Ok. Quello che mi serve fare adesso è scrivere l'algoritmo vero e proprio, cioè quello che mi serve per fare la visita, le visite, in maniera tale da calcolare il tempo di percorrenza dalla stazione di partenza che ho selezionato nell'interfaccia grafica verso ognuna delle stazioni di arrivo presenti all'interno del grafo della metropolitana, quindi nel controller io ho questo metodo calcola che è associato alla pressione del button, l'unico button che è presente quindi è, sarebbe quello che lancia l'esecuzione del, del programma. Per funzionare eh, funzione dobbiamo, ottenere prima le informazioni sulla fermata che è stata selezionata dall'utente quindi fermata uguale a box e eh, dettaglio in maniera ottenuta le informazioni sul valore selezionato all'interno della choice box e l'ho inserito in fermata Ora, il risultato che dovrò visualizzare a video può, può essere un'unica stringa concatenata, quindi con tutti i valori inseriti. Quindi posso usare, posso dichiarare una stringa al risultato uguale a, eh, questa stringa la, la ottengo da un metodo che devo richiamare dal model, perché è l'unico che, che ha informazioni sul grafo e su tutto il resto. Ora, ancora non ho definito il metodo, però posso già automaticamente Eclipse mi aiuta eh, dichiarandolo nel model posso chiamarlo A cui devo passare, però la fermata che l'utente ha selezionato. Quindi fermata ma vedete da errore perché questo metodo, appunto, come abbiamo detto, non esiste all'interno del model però basta lasciare un attimo il puntatore qui Eclipse mi consiglia di creare il metodo calcola percorso fermata nel model nell'oggetto di tipo model cliccando me lo crea e mi porta già lì eccomi qui questo lo cancelliamo ora prima cosa ci dichiariamo la stringa di ritorno in maniera tale da inserirlo qui Ora, come dobbiamo fare per ottenere le informazioni che ci servono? Abbiamo detto che noi abbiamo creato il grafo, l'utente ha selezionato una fermata, che è quella che noi abbiamo qui. L'abbiamo qui perché l'utente dopo che seleziona una fermata schiaccia il tasto calcolo, quindi schiacciando il tasto calcolo richiama questo metodo all'interno del model che dovrà effettuare il calcolo di tutte le visite a partire da questa fermata e poi ritornare al controller una stringa in cui saranno presenti tutti i valori che noi vogliamo. Ora, Come facciamo a fare questo? Eh, considerato come il grafo della metropolitana e considerato più o meno qual è la richiesta del, eh, del testo, che qui diceva di calcolare la distanza fra due stazioni, ecco, evite dal tempo di percorrenza atteso. Ovviamente si intende in questo caso il tempo minimo di percorrenza, perché sarebbe assurdo fare tutto il giro della metropolitana per andare fra due stazioni che magari distano solo 10 minuti. Quindi fondamentalmente devo calcolare N cammini minimi in cui la partenza è sempre il nodo eh, selezionato dall'utente e l'arrivo invece saranno gli, gli nodi presenti nel grafo quindi questo cosa significa? per poter fare dei visiti, delle, delle, delle visite quando il cammino minimo in un grafo pesato in questo caso conviene usare le, bel, la visita di tipo Bellman Ford è fornita, è fornita dalla, eh, dalla libreria JGraphy Possiamo dichiarare un oggetto di tipo Bellman Shortest Path in cui scriviamo di che tipo sono i vertici e quindi sappiamo che sono di tipo fermata che tipo sono gli archi, abbiamo fatto per il grafo e sono di tipo default weighted edge ok lo chiamiamo velman lo distanziamo sempre control eh, la barra spaziatrice e abbiamo qui Usiamo questo. Ok, quindi questo costruttore come vedete, un oggetto di questo tipo, lo Bellman, e vuole due argomenti in ingresso. Il primo è il grafo che chiamiamo... Il secondo è il vertice di partenza, il vertice di partenza che abbiamo detto è sempre fisso ed è quello che abbiamo ottenuto dal controller e l'abbiamo qui, quindi si chiama fermata. Diciamo che il sistema è tra virgolette inizializzato. Nel senso, abbiamo già definito qual è il grafo e qual è il punto di partenza. Adesso dobbiamo soltanto dirgli qual è il punto di arrivo e ottenere ogni volta il peso per eh, percorrere quel, per, quel, eh, quella linea. Meglio. Ora, dato che avremo una serie di, eh, come posso dire, di risultati che saranno formati da una eh, fermata, che sarebbe, che sarebbe quella di arrivo, è un valore che sarebbe quello del peso in minuti dovuto alla percorrenza, per raggiungere la fermata di arrivo. Per far questo possiamo dichiararci una mappa. Con la coppia, fermata, eh, double, double come ho detto, eh, mettiamo mappa. Eh. Ma non lo sa. Questa non l'ho importata una new, lo chiamo come Falk, importiamo le librerie. Ok, adesso abbiamo la mappa. Quello che ci serve è fare un ciclo su tutti i vertici che sono presenti all'interno del grafo in maniera tale da calcolare ogni volta il percorso minimo sempre dalla stessa stazione di partenza verso la stazione selezionata in una determinata iterazione del ciclo. Posso fare un ciclo di oggetti di fermata lo chiamiamo le fermate presenti nel grafo quindi è il grafo Vertex set del grafo. Cosa devo fare adesso? Questo vertex set contiene tutti i nodi che sono stati dichiarati all'interno del grafo. In particolare, conterrà anche il nodo eh, di partenza, che è questo, che è fermata. Quindi, conviene scrivere una condizione in cui cioè, eseguire l'algoritmo soltanto nel caso di cui il nodo selezionato come arrivo e il nodo di partenza siano differenti. Qui chiamiamo partenza forse sì. Ok. La partenza equal. arrivo. qui metto un nodo. Così inverto il risultato di questo metodo quindi in pratica se partenza e arrivo sono differenti eseguo quello che, eh, che scriverò qui dentro scriverò qui dentro un qualcosa che mi serve a calcolare il tempo di percorrenza tra le due stazioni selezionate quindi io posso devo dichiararmi un eh, valore di tipo double perché sappiamo che il peso è dichiarato come double all'interno del grafo e estrarlo tramite l'algoritmo di Bellman quindi lo posso scrivere Bellman questa è la serie di metodi eh, che sono associati a questo eh, oggetto quello più comodo è il motivo per cui abbiamo usato Bellman è il primo che è getCost passando un vertice di arrivo questo cosa significa? che siccome noi nel costruttore abbiamo dichiarato qual è il grafo e qual è il vertice di partenza Qua possiamo semplicemente definirgli qual è il il, il vertice di arrivo. Lui crea il percorso minimo e ritorna il peso, quindi il costo per, per seguire quella, quel percorso. E quindi è okay. una volta fatto questo io ho la mia mappa okay, appena che avevo dichiarato in cui inserire le coppie fermata e double inteso come eh, peso come costo in maniera tale da avere poi una struttura molto eh, rigida e molto precisa con le coppie eh, sapendo quanto tempo ci vuole per arrivare a ogni determinata fermata quindi io posso richiamare questa struttura e aggiungere ecco aggiungere che ho appena calcolato tramite la coppia fermata eh, peso la fermata è arrivo in quanto la fermata di partenza è sempre la stessa e qui sì. il valore double peso ok questo cosa significa? Cosa succede? quando l'utente va a selezionare una, eh, una fermata nel menu a tendina e, richiamare il, eh, e cliccare sul tasto viene richiamato questo metodo e qui dopo tutto questo ciclo io ho già la mia mappa con tutti i valori, le coppie, peso, fermata quindi ho già calcolato tutto l'unica cosa è che dato che il controller lavora con eh, delle stringhe ho preferito avere come tipo di ritorno una stringa e quindi costruirmi già qui la stringa concatenata con tutte queste coppie di valore da mostrare poi nell'interfaccia grafica Devo fare adesso? Devo operare su tutti gli elementi di mappa, costruire un output più o meno gradevole, diciamo che sia in grado di far capire che cosa sto facendo, e concatenare alla stringa ritorno. Quindi il ciclo tra... tipo fermata. mappa, però devo tirare fuori il key set, mi ritorna un set delle chiavi che in questo caso sono indicate da oggetti di tipo fermata, per questo ho fatto, faccio il ciclo su oggetti di tipo fermata. Una volta che ho fatto questo io posso prendere la stringa di ritorno, che sarà uguale al ritorno, quindi la stringa precedente, Adesso gli concateno il valore attuale e posso, voi eh, scrivendo f.get nome, e questo di qua è il nome della fermata ennesima all'interno della mappa che ho appena riempito, più concateno un'altra stringa, posso mettere per esempio un uguale, nel tipo metto il nome della fermata di arrivo uguale e poi il tempo di percorrenza. Ma è sempre la mappa eh, che avevo riempito poco fa. Adesso devo recuperare il valore del peso relativo alla fermata che ho appena selezionato qui. Siccome la mappa è, è un sistema un po' strano, diciamo che non riesco a fare un iteratore o un ciclo in maniera molto semplice, quindi conviene fare in questo, tipo, per cui, in questo modo per cui itero sugli oggetti, sulle chiavi prendo la chiave per ogni chiave poi posso tirarmi fuori il valore, che è il peso quindi io richiamo il metodo get vedete qui mi richiede di tipo chiave, la chiave di tipo oggetto quindi è peso, cioè f perché è la fermata che ho selezionato e lui mi ritorna automaticamente il valore associato quindi il peso, che è quello che mi interessa alla fine con cateno un backslash n abbia il carattere di fine riga in maniera tale che poi alla fine questo non so perché va in errore ah, ok mancava un più. Ok, inserendo questo, automaticamente quando io vado concatenando in questa maniera le stringhe, vado a capo, così la stringa di ritorno sarà formattata in maniera adeguata per poter essere mostrata direttamente nell'interfaccia. Fatto questo, torno all'interfaccia grafica. Richiamando questo metodo dunque dovrei avere il risultato già tutto l'output così per come mi, mi serve, quindi dovrei poter semplicemente visualizzare la stringa risultato all'interno dell'area di testo txt e l'incostazione. Richiamo, richiamo il, set, il metodo setText. Passo il risultato. Ok. Lancio. Nel menu a tendina trovo i nomi delle eh, stazioni. Seleziono la prima. Schiacciando su calcolo avrò tutti i risultati. Non preoccupatevi se ci sono un sacco di cifre dopo la virgola, la precisione. Non, non fa nulla, diciamo. Ok cambiando ovviamente viene riscritto tutto, sono sempre in ordine alfabetico, quindi diciamo che funziona e fa quello che deve fare. Per quello che riguarda l'esame vi conviene sempre tenere a mente che comunque non, deve, non dovrebbe essere possibile far andare in crescita l'applicazione, quindi in questo caso, che sembra molto semplice, diciamo che il controllo da fare è sul valore che viene selezionato all'interno del menu a tendino perché se io schiaccio calcola così anche se non si vede qui va in errore forse continua a funzionare però comunque si generano degli errori questo è dovuto al fatto che quando io schiaccio calcola non controllo se effettivamente l'utente ha selezionato qualcosa l'errore me lo da qui Quindi diciamo che mi butta fuori strada perché mi dai un errore nella riga 90 del model Mentre invece il problema è qui. Cioè io devo stare attento a far qualcosa, quindi a continuare a, a richiamare i metodi, soltanto se questo di qui, questo oggetto è veramente valorizzato con un valore utile. Potrei inserire qualcosa del tipo. Fermata diverso da null, faccio questo. questo dovrebbe bastare in questo caso per prendermi da eventuali problemi durante il funzionamento crea il nodo, disegna l'interfaccia non scrivo niente, però vedete non esplode l'applicazione la, così invece continua a funzionare e ovviamente in base al, ai campi che ci sono inseriti oppure eventuali conversioni che vengono fatte nei campi i, i controlli da fare possono essere diversi quindi fate attenzione a fare pure tutte le prove possibili sui valori da inserire lì quindi valori validi, non validi, spazi caratteri speciali eh, valori che non hanno senso e cose del genere bene Altri, altre criticità direi non so Vabbè, questo già l'abbiamo detto. Mi raccomando sempre ad avere il toString, hashCode e equals, ridefiniti. Tanto li ridefinisce in maniera automatica Eclipse. Basta cliccare col tasto destro, source, e qui avete questi generate che vi aiutano. Getter and setter, oppure per tutti gli altri valori come questi. Vabbè, qua dice che già ci sono. Ci sono domande? Dubbi? Errori che vi sento Sì. In questo caso è sicuramente raggiungibile, sì, eh, probabilmente ti ritorna null, sì, probabilmente ritorna null o eccezione o qualcosa del genere, quindi bisogna stare attenti a controllare anche quello, hai ragione. Quindi dipende come è fatto, sì, dipende se c'è la possibilità che i due punti non siano raggiungibili all'interno del grafo, eh, devi stare attento a vedere come fare. Sicuramente qui nella documentazione ti dice cos'è che, che succede quando chiami get getCost quando cerchi un percorso ritorna null se non, se non è possibile raggiungerli mm. qui non dice nulla potrebbe anche Potrebbe poi tornare il valore massimo, il valore massimo del double, sì. O, oppure, ma anche un valore negativo, perché tanto un negativo non, non è possibile come, come peso. Diciamo. O sì, no, veramente sì. No, no, no, non lo so. Da provare. Però sicuramente c'è da gestire un qualcosa qui come possibile problema. Già, dimmi. principalmente questo metodo qui, perché hai la possibilità di inizializzare tutto con un vertice di partenza il grafo, e dopodiché cambiando soltanto questo vertice, quindi facendo il ciclo come l'abbiamo fatto, ottieni il costo. Dijkstra tra l'altro non so se funziona correttamente, perché qui parla di lunghezza del percorso, Ora, io non ho mai provato, quindi non so se come lunghezza del percorso lo intende soltanto il numero di nodi che attraverso, oppure intende anche il peso, quindi non so se è totalmente applicabile a grafi di tipo pesato. Non so se qualcuno l'ha provato, io no. Funziona pure? Ok, funziona pure. Grazie. Ok, questo di qui inoltre c'è una documentazione scritta un po' meglio, infatti qua dice che nel caso in cui il percorso non sia eh, presente, ritorna un double col massimo positivo. In extra. Quindi ritengo che sia qualcosa di simile anche nel, eh, nell'altro. Altre domande? No? Ok, allora facciamo 15 minuti di pausa e poi torniamo con, eh, con un altro esercizio.